Benvenuti sul canale tematico dell'Organizzazione Internazionale Cultura Project. Tutti i giovedì, dalle ore 22 trasmettiamo live un talk show multilingue. Potete seguire il programma sul nostro canale YouTube oppure partecipare dal vivo, collegandovi in videoconferenza attraverso il link che troverete nelle info di questo canale. Buona visione!